E Il PD lo doveva capire, invece il PD ha fatto la classica cosa, a livello locale tutti i circoli mobilitati per raccogliere le firme e, e discutere del referendum sull'acqua e a livello nazionale i soliti pirla, che è un termine tecnico, due o tre in direzione, che dicevano scusate potremmo prendere posizione sul referendum sull'acqua e fino all'ultimo non l'abbiamo presa, fino all'ultima settimana. Quando tutti i circoli, dice Laura, erano fuori con i banchetti, da ultimo mandando per festeggiare la vittoria al referendum Massimo D'Alema, che notoriamente è un attivista, giovane. Allora, se vinciamo noi non mandiamo in televisione D'Alema a festeggiare, è un messaggio, no ma non è cattivo, è per capirci così abbiamo chiarito anche. La, ecco.